di Mafia Ostia, c'è cioè un processo in corso contro i fasciani, dove noi stiamo vedendo tutto un mondo politico colluso, colluso con le organizzazioni criminali. E ricordo che in un incontro stavamo arrivando addirittura in un dibattito nell'aula consigliare del comune di Anzio, il prefetto serra poi il deputato eccetera eccetera quasi a uno scontro fisico litigando perché noi riuscimmo a, far ottenere, a ottenere la nomina di una commissione di accesso al comune di Ardea ma con battaglie durissime, commissione d'accesso che poi alla fine a terra luce c'era non c'era mafia e che tutto si risolveva in una questione di carattere di malaffare di disorganizzazione, di carattere amministrativo. Ma diceva anche delle cose molto più gravi, che a Roma non c'era mafia, stessa cosa che dice Pecorato, l'attuale. scontrandosi in maniera scudorata con quanto scrivono da anni, da anni i magistrati della direzione nazionale, che sono gli unici, che sono esperti e che hanno le competenze specifiche per indagare in materia di attività mafiose e di connessioni mafia-comunità. I quali dicono: attenzione, alla situazione nel Lazio, nella capitale, e in tutto il Lazio è gravissima. Perché il Lazio rappresenta il crocevia del potere, del malpotere, del malaffare, e di tutti i grandi traffici finanziari, economici e di ogni natura. Qualcuno diceva una cosa importante, guardate, seguite il filone dei soldi e troverete la mafia. E diceva un'altra cosa molto importante: la battaglia non si fa a Palermo, non si fa contro la mafia, non si fa a Palermo, non si fa a Napoli, non si fa a Reggio Calabria, si fa a Roma. Roma è il cuore pulsante del potere. E allora qua mi dice, io l'avevo già visto a Cassino, quando gli amici delle 5 Stelle l'hanno fatto, fatto proiettare a Cassino, e andai con gli amici e nella Caponetta, perché parlare di tratta viva presuppone l'esistenza di due entità, guardate vi sta parlando chi i mafiosi li incontra tutti i giorni, i pentiti, i testimoni, gente che sta organicamente Qua stiamo a fare la filosofia, la storia, la sociologia, noi combattiamo sul campo. Siamo quelli che fanno le indagini, che scoprono i mafiosi, che li vanno a capare uno per uno e poi dicono ai magistrati: Andate là. Non a caso il nome che portiamo è di un altro magistrato e non a caso il presidente onorario della Caponetta è un altro alto magistrato, Antonio Sposito, quello che ha fatto condannare Bedosuni, il presidente della seconda sezione, penale della porta di Cassazione. Non a caso, se andate al processo a quaderio che si sta che qui quadra per Borsellino, Borsellino quadrate che si sta forgendo al Tribunale di Castanisetta trovate la Costituzione d'arte civile nella nostra associazione attraverso uno dei più grandi anti, eh, avvocati antimafia che peraltro era amico di qualcuno del porto che si chiama Alfredo Galasso detto questo io vi invito a fare una riflessione perché trattativa è già un fatto superato, guardate io non vi voglio citare alcune cose, solo scusate, così me le sono appuntate, perché qua Tanto tanto mentre cerchi io invito anche Giuseppe Pipitone no, no. sul palco, un applauso, visto che si parla degli altri scritte, il nostro problema che si è fatto Su, a proprio una domanda, ma cos'è la mafia? E al tempo in cui Sabina Cusanti sviluppava queste tematiche c'erano due entità. L'organizzazione è risultato dentro. Il resto non, è, non si sono raccolte le prove, però fino all'82 è dimostrato, prescritti, ma è dimostrato. Quindi erano due entità, la mafia e la politica. C'è stata una evoluzione da noi. Perché oggi mafia e politica sono diventati un unicum, sono diventati la stessa cosa. E guardate, io parlo a, a D. Voi avete avuto qua tutte le vicende, le amministrazioni precedenti, i Tangentopoli, poi avete avuto la Zacapan, mi fa piacere essere entrato qua dentro. Non credo che molti sappiano la vecchia storia di qua. Mi, fa, mi, mi concede, io ti faccio i migliori auguri, che sei riuscito a entrare in un impero dove... Se, qua c'era la fine del mondo. Ma grande, grande, grande, altro, altro, altro, Il problema è che oggi, quando si parla di male, questo qualunque consigliere comunale, anche del processo stesso comune, del Lazio, dappertutto, provinciale, regionale, cioè, se ne rende conto. Anche io molto molti anni fa, io ormai sono vecchio, ho avuto lunghe esperienze di carattere amministrativo in qualche comune del Lazio. E già allora, ma io vi parlo di 20-30 anni fa, quando si parlava di queste cose, di tempi, Sancinino eccetera eccetera, oggi non ne parliamo. Io già allora, allora era un tempo in mani si rubava, si faceva eccetera eccetera, ma già allora si cominciava a intravedere non nella, con l'acqua l'attuale livello di pericolosità, di drammaticità ma c'era. Ma guardate oggi nei, nelle amministrazioni comunali, nella stragrande maggioranza, io devo dare atto, io non posso fare politica perché noi che facciamo antimafia, non possiamo ecco, etichettarci, perché se no basteremo tutto, no? Ma toltere le amministrazioni dei ragazzi del movimento sono nuovi, carichi di ideali di, di... ecco dico, ma in qualunque amministrazione rossa, so, bianca, giallo, verde eccetera, c'è la merda c'è la mafia c'è la mafia la mafia perché ci mettiamo solo in testa la mafia è lo Stato No, quanti capiamo e sono pochi coloro magistrati aiutate i magistrati perché è vero che ci sta qualche macchia perché ognuno è uomo le debolezze umane ma io guardate l'unico presidio che oggi è rimasto di legalità con tutti i difetti non possono operare con leggi che li hanno incatenati. Con leggi che li hanno incatenati dovremmo fare statue d'oro a Pignatone e a tutti quanti gli altri che si stanno battendo, vivendo nel pericolo, dormendo nelle caserme senza stare in famiglia. Dormono nelle caserme perché corrono rischi. Corriamo anche noi minacce, querele, richieste di danni e di fatti da politici o da uomini delle istituzioni, non fatti da mafiosi così come li vediamo in televisione, totore Ma voi pensate che il potere e la mafia siano, il dottore Inna, gli schiavone, ma ah, allora non avete capito niente, soprattutto in questo territorio dove a parti precedenti, come Ezia, Ardea e quant'altro, Fondi, che sta a 70 km di qua, Fondi, ma a parte questo, Ostia, Roma, quello che sta venendo fuori da Roma, da mafia capitale, noi stiamo raccogliendo fascicoli interi che chiaramente passeremo alla GDA come abbiamo sempre fatto, ma che illustrano una situazione drammatica dove ci stanno dentro tutti, a cominciare da tutti. di qua ci dobbiamo mettere d'accordo su una cosa perché se no immaginiamo aria qui mi diceva un amico. ma qua ancora c'è gente che non ci crede a quelle cose che, di cui parla Sabina Gussani siamo ancora a questi qua teniamo la mafia dentro casa e non è Totoreina, non è frente tre corpura, tre dita. Non sono quelli i machiusi, ma sono i sindaci, gli amministratori pubblici, qualche magistrato, qualche esponente delle forze dell'ordine, ma la politica, le istituzioni, lo Stato, non a caso vi ho raccontato, quello che diceva serra prefetto di roma che la mafia non c'è quello che ha detto l'attuale prefetto Pecorato. roma è la città più sicura del mondo vive nella merda la capitale, la capitale. io non voglio perché poi magari avremo modo di approfondire Guardate, vi voglio citarne una frase che eh, disse, un, scrisse un grande scrittore peraltro siciliano, Leonardo Sassia. Il potere non è nel consiglio comunale di Palermo, lui siciliano è stato pure consigliere comunale, deputato se non male. No, il potere non è nel Parlamento della Repubblica, il potere è sempre altrove. Lo Stato per me è la Costituzione e la Costituzione non esiste più. Leonardo, questa è la tua. Allora grazie, grazie mille, eh.